Eccolo, è arrivato Natale purtroppo è già è qui, è già arrivato È quel periodo dell'anno in cui praticamente bisogna ritirarsi sulla montagna più alta della città Come, come il Grinch come, come il Grinch Per cercare di stare lontani da tutto questo clima festivo Ci sono sicuramente tantissimi, tantissimi, tantissimi motivi per cui amare il Natale ma ce ne sono altri tanti. E quindi quest'oggi siamo qui per la top 10, per quale tutti odiamo il Natale. Innanzitutto, la vigilia del Natale è uno strano momento in cui si crea un, un loop temporale che crea solo, solo mal di testa. Cioè, crea solamente tu. Cazzo, mi scoppia la testa ogni volta. Si deve stare a cucinare a casa o si è costretti a lavorare? Cioè, è una cosa impossibile, il Natale. Cioè, le vacanze in generale, però soprattutto quelle per natalizie, sono un, un trauma. Cioè che tu arrivi il 7 e che dici Cazzo devo riprendere la dieta Me ne ero dimenticato Non, non, perché, non, no Cioè è praticamente un man versus food Cioè tu ti ritrovi da solo Alla scena di Natale che non c'è nessuno Però tu ti ritrovi da solo A mangiare, a mangiare Io mi sento male, io mi sento male Cioè io ogni volta mi sento male Come minimo sbratto Come massimo muoio Non vengono nemmeno meno le canzoncine Le canzoncine, regà, le canzoncine Che sono bellissime Sì, dai ma che palle, ma che palle Cioè il problema non sono le canzoni in sé Sono i testi Soprattutto quelle in inglese Cioè che sono solo in inglese le canzoni natalizie Cioè che tu devi far finta di, saper, di saperle Però in realtà non le sai perché non capisci niente di inglese E allora fai mm, mm, sì, mm, mm, mm, Basta Cioè devi sta zitto con la bocca perché sennò muori come minimo, ovviamente E poi, cioè, io l'altro ieri stavo vedendo che Mariah Carey, io pensavo fosse diventata famosa per altre canzoni Invece no, è diventata famosa per le canzoni natalizie Non è una bella cosa questa Cioè, diventare famoso per le canzoni natalizie Tutti sanno le tue canzoni, ci cioè, fai un botto dei soldi E sei famoso Ma per le canzoni di Natale per le canzoni di Natale, non è bello, non è il sogno di cantanti. Cioè, Michael Bublé, si è ritrovato a fare canzoni di Natale. È un grande Michael Bublé, è un grande. Cioè, alzo le mani e dico, sei un boss. Regali, i regali sì, e i regali no. C'è chi non te li fa e c'è chi te li fa. Ma no, però, tanto è il pensiero che conta, no? Nonne. Mamme, la famiglia in generale Anche quelle persone della famiglia che tu manco sai il nome perché dici Io questo non ho mai visto un vita mia Fateci un favore Sganciate la grana E ci fate felici È Natale, siamo tutti più buoni Allora dateci i sordi O sbaglio Però tanto è il pensiero che conta, no? Cioè, io pensavo di darti i soldi, però non doppio più dati. Il Capodanno. Ma, cioè, ditemi voi se non è bello il Capodanno. Cioè, festeggiare il Natale, tu praticamente arrivi il giorno di Natale, che dici, ah, i problemi sono finiti. Invece no, poi pensi, cazzo, tra una settimana è Capodanno. Da quest'estate che dico, cosa facciamo a Capodanno? E mi ritrovo una settimana prima senza aver fatto niente. E la cosa più odiosa, più odiosa, ditemi che non è vero. Sono i messaggi su WhatsApp. I messaggi, i video. Su WhatsApp, perché? So che è Natale, finché sono due persone mi va bene, finché è mia nonna e mia zia mi va bene Ma finché mi arriva il ragazzino dei 13 anni che mi manda un video di Natale con Babbo Natale in mutande Mi inizia a a Ma un pochettino, un pochettino, oppure quelli là che ti dicono e ti chiamano Pronto? Sì, pronto Stronzo Tu dici, ah, stronzo, dimmi do", io, io reagisco in modo molto eccessivo eh, Cioè, io me, se uno mi chiama e mi fa uno scherzo telefonico, sbrocco cioè inizio a sborca Se è uno scherzo decente Te sto dietro E ti dico guarda So che è uno scherzo te sto, te sto al gioco Poi se tu mi chiami e mi dici stronzo Te vengo a pista, Io Io li scapoccio E dico Dimmi te prego che c'hai 12 anni Che c'hai 12 anni Perché almeno non te meno Non te pisto Poi anche se c'hai 12 anni Dimmi come ti chiami I abiti Chi t'ha fatto Chi ti sei preso La cicogna Gioconda Io ti ammazzo Io per Natale Sapete cosa vorrei L'acqua Fiji. Ditemi se anche voi siete d'accordo con me Su queste cose Su queste motivazioni per quale il Natale Non è così bello poi e Quindi se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Se è così Iscrivetevi al canale Seguitemi su Cazzaruria Instagram Commentate questo video con Natale Ci vediamo domani con un prossimo video E poi oggi è 8 Io non ho fatto Io mi sto dicendo alle 3 a fare questo video Oggi è 8 dicembre E io non ho fatto l'albero Ed è stata la prima volta Che non faccio l'albero di Natale E poi ti chiedi perché Natale fa schifo Mi piace Mi piace